ok allora iniziamo adesso la prima lezione di questo corso di tecniche di programmazione un nome un po' opaco, non significa molto come il nome del corso ma spero in questa prima oretta eh, di riuscire a raccontarvi che cosa faremo no, in questo corso durante questi eh, dieci crediti che abbiamo insieme in questo semestre quindi eh, i dati anagrafici, diciamo così, del corso sono riassunti qua eh, quindi questo è un corso eh, offerto a tutti quindi obbligatorio per ingegneria gestionale percorso dell'informazione sono 10 crediti e come vi ho eh, già scritto nella mail che vi ho mandato eh, venerdì il, tutto il materiale tutte le informazioni a cui fa riferimento sono su questo sito web di cui ho diciamo così, definito questo indirizzo breve tecniche di programmazione, questo sarebbe l'indirizzo lungo, ma nessuno ha voglia di né memorizzarlo né scriverlo. Mm? Eh, in questo corso ci alterneremo in tre persone, uno sono io, il primo, Fulvio Corno, che sono eh, diciamo, il titolare di questo corso, mi eh, aiuteranno eh, in aula e in laboratorio Andrea Marcelli e Alberto Monge, Andrea verrà in aula anche a fare delle lezioni, mentre Alberto si occuperà prevalentemente del laboratorio. Um, lo vedrete già domani sera, domani alle 17.30 quindi con queste premesse che cosa facciamo cosa vogliamo fare in questo corso e che cosa vi devo raccontare nelle prossime 100 ore che passeremo insieme allora io mi sono dato questi tre obiettivi che sono riassunti da queste frasi ma ancora meglio da queste parole chiave che ci sono sotto cioè insieme a voi che comunque avete già avuto un percorso eh, anche diciamo così, di competenze informatiche eh, rilevante, hm? non siete digiuni di programmazione, non siete digiuni di informatica, quello che voglio fare è approfondire eh, l'aspetto del problem solving, quindi eh, un po' a differenza magari dell'approccio che avevamo in altri corsi, in cui vi veniva posto un esercizio molto ben definito, no? in cui i passi di soluzione erano spesso già, eh, già descritti in qualche modo, eh, qui proviamo a fare un po' il salto, porci dall'altra parte e dire ma di fronte a un problema reale, quali sono le soluzioni che possiamo trovare, quali sono le strutture dati che possiamo trovare, come rappresento i dati, quali algoritmi scelgo? Hm? e quindi cercheremo di costruirci un po' di competenza sulle strutture dati e sugli algoritmi in modo da poter scegliere quelli più opportuni nel momento in cui ci, eh, ci troviamo di fronte a un problema concreto problema concreto è l'altra eh, etichetta no? che cerco di, di, di, di cavalcare o di eh, far emergere in questo corso eh, cerchere, cercherò sempre, tranne vabbè, forse le prime due settimane di non darvi eh, mai o di non farvi mai lavorare su degli esercizi cartini eh, nel senso dell'esercizietto fatto con quattro dati inseriti a mano mh? perché non è rappresentativo di nulla, va bene come ginnastica preparatoria, va bene come apprendimento delle singole tecnologie ma non è rappresentativo di un problema vero, c'è un problema con dieci dati si risolve qualunque sia l'algoritmo, qualunque sia la struttura dati se tu fai la cosa peggiore di questo mondo come programmazione mai dieci dati va bene lo stesso il problema è quando i dati cominciano a averne magari 500.000. Allora, impareremo a lavorare su problemi. Io ho chiamato Real World Problems, in realtà è un po' esagerato, perché i problemi reali sono ancora, ancora molto più complicati di quelli che toccheremo noi. Però cominceremo a toccare con mano eh, eh, problemi i cui dati, in qualche modo, sono tratti da fonti reali. Quindi quando, che ne so, faremo qualche esercizio su, sull'ordinamento, sulla ricerca di parole, di stringhe e non prendiamo le 10 parole ma prendiamo, scarichiamo, su internet si trova tutto scarichiamo un dizionario intero della lingua e quindi ricordo che ha così a spanne sull'italiano erano 700.000 lemmi, 700.000 parole allora capite che su questi numeri fare un algoritmo fatto bene, fare un algoritmo fatto male cambia cambia in termini di efficienza, cambia in termini di funzionalità se cominci a scrivere codice cioè un po' troppo contorto, un po' troppo incomprensibile, dopo un attimo non funziona più nulla se scegli algoritmi che siano stupidi eh, che effettuino operazioni inutili ripetutamente mh, il programma non termina più neanche, neanche dopo ore di elaborazione no? quindi proviamo a metterci in questo contesto eh, e in questo contesto l'altra etichetta che eh, ho dato qua è Real World Software, eh, cercheremo anche di usare dei metodi di programmazione degli strumenti no? che siano eh, moderni, recenti, gli stessi strumenti, gli stessi metodi che eh, magari si usano in ambito più professionale. Quindi a me piacerebbe che voi, eh, innanzitutto Eclipse già lo conoscete, che poi è un, diciamo così, un ambiente di sviluppo che viene usato anche in ambito diciamo, quasi aziendale, quindi eh, usi, usiamo questi strumenti, ma non solo, nel senso che io vorrei eh, anche mettervi in grado di fare del software che sia diciamo, immediatamente utilizzabile, o se non altro di cui non vi vergognate, eh, qualcosa che abbia un'interfaccia grafica decente, abbia una responsabilità decente... Mm? come ci si aspetterebbe no, da un programma fatto, scritto nel 2017 e non dal programma che stampa su console linee, cioè quello va bene per imparare diciamo così, le, le primitive di programmazione, ma poi per avere un programma completo eh, eh, bisogna tener conto anche dell'aspetto eh, del toolkit, quindi useremo, partiremo già da subito diciamo così, con un toolkit grafico che ci permette di fare applicazioni Applicazioni prevalentemente di tipo gestionale, quindi applicazioni a forma, finestre, eh, dati inseriti, calcolati e così via. Ehm, e questo purtroppo si porta dietro tutte queste real world, real world, si portano dietro tante grane, tipo il problema di controllare gli errori di missione, l'utente fa la cosa che non doveva fare, tu gliela devi impedire, eccetera, eccetera, che in un programmino giocattolo non vedi, perché tanto lo usi solo tu per, per prova una volta sola o lo scrivi una volta all'esame e poi lo butti via, no? invece qua. Ehm, cerchiamo un pochino di, di crescere. Hm? Quindi noi impareremo sì degli argomenti, degli argomenti tecnici, impareremo sì delle librerie, impareremo sì dei metodi di programmazione, ma soprattutto impareremo a mettere insieme cose che già in buona parte conoscete in un contesto un pochino più ampio, no? cercando di darci gli obiettivi un pochino più ampi. Non il programma che scrivo oggi e domani butto via, ma il programma che inizio oggi e magari porto avanti per i prossimi anni. Hm? Come, perlomeno come impostazione di lavoro quindi su questo insisteremo parecchio anche nell'impostazione del progetto, delle classi eccetera eccetera eh, questo era un po' l'obiettivo dopodiché questo obiettivo è declinato ovviamente attraverso una serie di argomenti specifici eh, che via via ora dopo ora andremo a snocciolare che sono elencati qua ma eh, diciamo non, non, non è il caso, non è utile adesso mettersi a leggere eh, sigle no, di cui non conosciamo ancora molto, no? lo scopriamo eh, strada facendo. Essenzialmente, però, ripartiremo sulla parte di riprenderemo le strutture dati che avete iniziato a vedere nel corso precedente di eh, tecniche di programmazione e ne approfondiremo altre. Introdurremo i grafi, introdurremo degli algoritmi che lavorano su queste strutture dati e ci porremo il problema della complessità. Cioè la complessità è una misura di quanto tempo, in generale di quante risorse, quindi conterebbe anche la memoria, ma di principalmente di quanto tempo un programma è in grado di risolvere un problema al crescere delle dimensioni del problema, perché se siamo dati come obiettivi quello di risolvere i problemi realistici, se devo trovare il percorso minimo non lo faccio tra le aule, tra le 10 cioè aule della, del blocco I, ma se devo trovare un percorso minimo lo faccio che ne so, sulle fermate di autobus di Torino, che sono... Eh, qualche eh, migliaia hm? quindi se io ho un algoritmo furbo cioè di complessità buona significa che al crescere delle dimensioni del problema l'algoritmo riesce comunque a darmi una soluzione hm? ci accorgeremo che ci sono problemi che sono particolarmente resistenti da questo punto di vista per cui non riusciremo a trovare algoritmi decenti anche su problemi di dimensioni medie però questa eh, troveremo, no? toccheremo con mano gli scogli no? della, della complessità eh, per quanto riguarda il software, dicevo useremo un toolkit grafico. Se non sbaglio, se le ultime lezioni eh, Fabrizio Lamberti vi ha, eh, del corso precedente di programmazione oggetti vi ha fatto qualche flash sulla eh, programmazione grafica in, in Swing. Se non sbaglio, eh, noi useremo un toolkit molto più semplice da usare che si chiama JavaFX. JavaFX impareremo oggi, e tutte le nostre applicazioni avranno un'interfaccia grafica fatta in questo modo, ma poi. Ci collegheremo anche, e quindi da qua c'è un collegamento molto forte di diciamo così, continuità con il corso di programmazione oggetti, ma ci collegheremo anche con il lavoro che avete fatto a base di dati. Perché se io ho centinaia di migliaia di dati, dove li metto? In un file di testo scritto a mano? No. Li metto in un database. Abbiamo imparato, avete imparato eh, a usare database relazionale, a scrivere query lunghe due pagine. Eh, annidate sei volte ok, vuol dire che siamo in grado avendo anche dati di, di notevoli dimensioni purché strutturati, siamo in grado di, di gestirli allora i due, il mondo della programmazione e il mondo delle basi di dati non sono separati in realtà ogni programma che abbia un minimo di senso sotto ha una base dati che contenga i suoi ovviamente i dati, e le informazioni di cui lui ha bisogno allora impareremo a interagire con un database da java, dal dai nostri programmi scritti in java e questo ve lo ritrovate veramente in qualsiasi tipo di applicazione, devo memorizzare un dato dove lo metto come lo salvo eh, non mi vado a inventare come dicevo il file di testo con il formato inventato stamattina ma uso un database vero e proprio relazionale e quindi ci sarà poi il problema dove sono i dati, sono nel database, sono in memoria, sono nella struttura dati, come li prendo, come li sposto, eccetera, e questo sarà, diciamo così, parte del succo del nostro lavoro. Eh, ma non solo, dicevo, interfacce grafiche e database, che sono i due ingredienti senza i quali oggi un programma non lo fate vedere a vostra sorella, a vostra mamma, alla vostra fidanzata, eccetera, ah, guarda che bello che l'ho fatto, no, se lo fate vedere il programma che gira solo in console e legge solamente due dati, vi vergognate, dai non sogniamoci eh, allora invece vorrei fare in modo che non vi vergognaste dei programmi che fate e riusciate anche magari a presentarli all'esterno al di là di quelli che facciamo nel corso sto pensando di quelli che fate per conto vostro perché vi piace o perché avete una passione volete eh, ma nel, nel, sviluppare, scusate, nel sviluppare questi programmi cercheremo, cercheremo anche di usare degli strumenti moderni cioè gli strumenti che i gruppi di lavoro odierni usano davvero ad esempio per sviluppo collaborativo, cioè un programma non è mai scritto da una persona sola, se non è una cosa molto di nicchia, molto piccola. Sono sempre gruppi di persone che collaborano in un progetto che alla fine deve rilasciare un software di una certa complessità. Come fanno programmatori, più programmatori a lavorare insieme sullo stesso progetto senza pestarsi i piedi e senza passare le giornate a scambiarsi chiavette e tu guarda qua c'è l'ultima versione del file? Eh? con gli strumenti di programmazione collaborativa, di cui eh, Github è quello che usiamo noi, è uno dei più utilizzati soprattutto in ambito open source, anche perché poi è gratuito, e, e quindi impareremo anche a usare questo tipo di, di strumenti che in, in prima battuta in questo corso ci aiuterà a comunicare, nel senso che quando io faccio un esercizio in aula, poi ve lo pubblico, ma non vi metto lo zip, sul sito che dovete scaricare eccetera, metto il, il sorgente e il progetto direttamente su questo GitHub, poi vi racconto meglio cos'è quando, eh, quando andrete in laboratorio, anche lì il testo e il progetto di partenza lo scarichiamo da lì eh, quando voi avrete fatto un esercizio e non vi viene, volete chiederci qualche cosa noi vi chiederemo, ma senti ma carico su GitHub, dammi l'indirizzo così me lo guardo Perché essenzialmente è il modo di lavoro no? che si ha ehm, attualmente ok, questo Diciamo che il mio obiettivo sarebbe, no, il meta obiettivo sopra tutti questi, sarebbe che voi alla fine del corso o da metà in avanti siate in grado, vi venga in mente quando incontrate un problema, di considerare il fatto che una delle possibili soluzioni, uno dei possibili modi di risolvere quel problema sia attraverso un programma. Se voi nel vostro percorso gestionale avete imparato molti schemi, no? molti metodi, dice guarda, in quel caso lì devi applicare quel metodo, vi no? insegnano i miei colleghi, basati su tabelle, basati su schema, basati su eh, va vari no? metodi operativi che si applicano di fronte a un problema. Tu devi, che ne so, ottimizzare un magazzino, allora lo fai applicando quel determinato metodo matematico oppure devi organizzare l'organigramma di un'azienda allora gli strumenti per rappresentare quell'informazione sono fatti in un certo modo devi fare uno startup, devi farti il canvas eccetera tutti strumenti ottimi pensati per un uso manuale ecco io vorrei che al vostro, alla vostra borsa degli strumenti se ne aggiungesse una che è quella del software allora, devo trovare una soluzione a questo, devo ottimizzare questo, devo definire questo ma magari scrivo un programmino che mi aiuti a farlo o che mi aiuti a esplorare le opzioni perché poi alla fine magari, se il nostro lavoro ha un senso, alla fine l'ultima parola ce l'abbiamo noi come ingegneri, no? però ci, diamo, ci dotiamo di strumenti che ci possono aiutare, non solo il caro vecchio Excel ma anche qualcosa che abbia un pochino più di potenza sopra. Ok questo è un pochino no, il, il tema eh, quindi affrontare i problemi attraverso approcci algoritmici, troviamo un algoritmo che ci aiuti ad affrontare problemi, non a risolvere problemi, perché non sempre si può risolvere eh, in, in modo puramente, esclusivamente algoritmico. Eh, ovviamente useremo programmazione oggetti come, come metodo di lavoro, anche perché di fatto è l'unico paradigma di programmazione che ci permetta, eh, ci permetta di arrivare alla complessità che ci serve, essenzialmente senza doverci svenare, in modo troppo complicato, eh, appunto, con i costrutti di programmazione, e eh, teniamo sempre conto di due qualità che sono la gradevolezza, per cui interfacce grafiche fatte bene, e l'efficienza. Eh, tra una soluzione che funziona e una soluzione che funziona in fretta sarà banale, ma preferiamo la seconda. No? Però per trovare una soluzione che funziona in fretta bisogna impararlo e non è banale ecco non è se qualcuno di voi ha degli amici che fanno informatica sanno che c'è un corso di algoritmi e programmazione che è messo al secondo anno eh, questo è esatto contrario di quel corso in un certo senso nel corso di algoritmi e programmazione di informatica io quando ho iniziato questo corso 4 anni fa se non sbaglio mi hanno detto ma fai un corso di algoritmi per i gestionali eh, io mi sono detto sì, ma completamente diverso rispetto a quello che c'è già per gli informatici perché nel corso per gli informatici si imparano a costruire le strutture dati che sono le tabelle di hash, gli alberi, i grafi, tutte le strutture dati che vedremo. Qui invece impariamo a usare le strutture dati. Eh, a voi non servirà mai andare a scrivere il codice che gestisce una lista e cose di questo genere. Però avere delle librerie già fatte da altri, in cui tutti i, pro, diciamo, i problemi algoritmici sono già risolti, i problemi di basso livello sono già risolti, ma noi usiamo qualche libreria già fatta per costruire applicazioni utente, questo sì è più utile, da un punto di vista secondo me è più utile a qualcuno che fa un percorso di ingegneria gestionale, quindi cerca di vedere le cose un pochino prescindendo da quelli che sono i dettagli, tanto non dovrai mai andartelo a implementare, ma allo stesso tempo eh, potendo, avendo una visione, cercando di avere una visione anche sul problema che sto cercando di risolvere, non solamente sull'efficienza dell'algoritmo che vado a studiarmi indipendentemente dal problema in cui è stato applicato. Quindi. L'approccio. parleremo di grafi, parleremo di hash, cose che fanno anche in questo corso ma ne parleremo in modo completamente diverso quindi non c'è sovrapposizione ok, dal punto di vista pratico come ci organizziamo? beh, siamo tutti qua e quindi sappiamo che le lezioni sono in orari bellissimi il lunedì alle 8.30 e il martedì alle 17.30 sempre in quest'aula di meglio non ci hanno dato e poi c'è il laboratorio che è il mercoledì tre ore di laboratorio divise in due squadre quindi la prima squadra di laboratorio sarà dalle 8.30 alle 11.30 la seconda sarà dalle 13.30 dalle 11.30 alle 14.30 qui ho scritto squadra 1 barra 2, squadra 2 barra 1 perché su anche richiesta esperienze degli anni precedenti per evitare chi si lagna che deve svegliarsi troppo presto oppure chi eh, cerca di imbucarsi nella squadra che non è sua per comodità personale abbiamo deciso di eh, invertire le squadre ad ogni settimana. Okay? Quindi la prima settimana alle 8.30 viene la cosiddetta squadra 1, quindi la prima metà dell'alfabeto, la settimana successiva la squadra 1 viene alle 11.30 e la squadra 2 invece verrà alle 8.30 Tanto sul sito sarà poi scritto e eh, così diciamo, il disagio viene diviso equamente tra tutti, eh, comune, dicevano. Eh, e questo, diciamo così, è tutto il corso condensato nella prima metà della settimana, in, pra in, in pratica. Il testo del laboratorio. Allo laboratorio è la parte più importante dell'esame. Le lezioni sono videoregistrate. Se per qualche motivo non volete vedermi a lunedì mattina, vi, vi potete guardare la lezione registrata. Non è, è facile da recuperare, ok? Non è un problema. Ma al laboratorio dovete provare a farlo. È essenziale sia per la comprensione delle cose che, vi, che raccontiamo che facciamo insieme, è essenziale per passare l'esame. All'esame avremo un tipo di esercizio che poi alla fine è abbastanza simile a quelli che faremo negli ultimi laboratori. Quindi l'importante, la parte importante del corso, infatti ci sono tre ore ben dedicate al laboratorio. Allora noi cercheremo in, modo, in ogni modo di cercare di facilitarvi mh? Eh, questa parte qua. Come? Beh, eh, noi normalmente il testo del laboratorio del mercoledì cerchiamo, salvo imprevisti, di pubblicarlo già lunedì pomeriggio. Quindi magari aspetto lunedì dopo la lezione, in modo che magari la lezione sia andata un pochino più avanti, un pochino più indietro, andiamo a tarare il testo dell'esercitazione ma tendenzialmente lunedì pomeriggio sera voi avete già il testo del laboratorio di mercoledì quindi se avete un po' di tempo nel lunedì pomeriggio o nella giornata di martedì di cominciare a leggere il testo pensarci, ragionarci, o magari cominciare già a lavorarci mh, arrivate in laboratorio già avvantaggiati, non perdete la prima ora già si perde la prima mezz'ora a accendere i pc eccetera, sedersi, posare le borse eccetera no? ma non perdete la prima ora a studiare il testo e pensare come poterlo fare quindi riuscite eh, a essere anche più, più efficaci eh, nel, nel, nell'uso del tempo in laboratorio ci saranno eh, almeno due persone sempre quindi o una delle due persone sarà o Alberto Monge o eh, Andrea Marcelli o io, o io eh, e insieme a un borsista, le prime settimane quando ci sarà più, più, più gente normalmente l'affluenza è maggiore, poi ci sono anche problemi pratici maggiori nelle prime settimane ci saranno i due borsisti contemporaneamente quindi cercheremo di riuscire a darvi assistenza chiaramente per quanto si riesce in tre ore nel laboratorio LEP il LEP lo conoscete tutti quindi sapete dov'è, sapete come è organizzato un'altra nota sul laboratorio ma anche sull'aula ecco, ho trovato comodo, ve l'ho suggerito di seguire questo corso con un portatile a parte oggi che chiacchieriamo ma poi scriveremo codice già nella seconda ora quindi eh, se vi trovate bene a lavorare sul vostro portatile sia in aula mentre facciamo gli esercizi sia eventualmente in laboratorio potete fare i vostri esercizi usando il portatile anziché usando il pc dell'aula va benissimo così avete tutto lì ehm, fate solo pensateci solo perché l'esame ovviamente sarà sul pc del laboratorio okay? per cui eh, almeno verso la fine del corso obbligatevi ma poi le ultime due situazioni vi obblighiamo noi a usare i pc del laboratorio in modo da non avere poi sorprese la gente arriva all'esame ma qua dov'è Eclipse ma come si accende ma non ho la password che cosa, problemi banali ma che il giorno dell'esame tipicamente assumono dei risvolti di ansiogeni maggiori mm. um, ok allora, tra, lezione, tra le quattro ore e mezza no? i tre slot di lezione e esercitazione in quest'aula non c'è distinzione tra lezione e esercizioni ci sono questa nuova lezione e questa nuova esercizione ma l'esercitazione la portiamo avanti man mano che raccontiamo argomenti nuovi anzi, molto spesso ci sono alcuni, alcuni argomenti che li scopriamo facendo un esercizio no? cercando di apprendere ciò che ci serve e per questo eh, vi avevo suggerito di portare il pc ehm Ah, ecco, no, questo che non ho detto è ehm, che le soluzioni del laboratorio noi le pubblichiamo, mh? ma io faccio sempre pressione sui collaboratori eh, Andrea ed Alberto a, di non pubblicarle troppo presto. Okay? Non voglio togliervi il piacere di provare a risolvervi da soli i problemi. Se, se c'è la soluzione online troppo presto, vi toglie tutto il piacere, no? Quindi io almeno per due settimane la soluzione non ci sarà, non chiedetela perché magari ce l'abbiamo pronta ma non la pubblichiamo, okay? eh, Proprio perché voi proviate a, a farlo e in caso di dubbi ci chiediate, per fortuna siamo un team tutto di, appunto, di tre docenti e riusciamo anche a sopportare, tra virgolette, no, un carico di consulenza, anche più alto del solito, fate domanda a me, la fate a Marcelli, la fate a Monge, eh, o a laboratorio o via mail o ci mandate il link al progetto che avete caricato eccetera e spesso riusciamo anche a rispondervi e aiutarvi per me è cento volte più importante che voi abbiate capito un programma che state facendo abbiate capito l'errore vi siete sbloccati e andate avanti piuttosto che abbiate tra virgolette capito in modo superficiale una soluzione fatta da qualcun altro non serve, serve studiare programmi fatti da altri ma serve solo fino a un certo punto perché in un programma fatto e finito da un altro non c'è ragionamento c'è solo più il risultato infatti quando faremo programmi li faremo spesso in aula, li faremo insieme magari un programmino che ci vuole un quarto d'ora ci mettiamo due ore perché ragioniamo insieme sui vari passaggi e altrettanto fate voi avete il programma non funziona, vi fa schifo fa lo stesso, fatecelo vedere tanto non è un problema eh, però insieme cerchiamo di capire nel vostro programma cosa c'è che non va, ma, se, ma in realtà è nel vostro ragionamento eh, cosa c'è che non va dove vi siete bloccati. Ok, eh, allora dicevamo la, le squadre le alterniamo, la squadra che chiamiamo 1 è la squadra classicamente dalla A alla L, la squadra 2 dalla M alla Z, le alterniamo ogni settimana, ecco soprattutto nelle prime settimane, perché poi è inutile negare l'evidenza l'affluenza tende sempre a decrescere sia in aula che in laboratorio è un dato normale, fisiologico quindi dalla metà del corso in avanti non ci sono quasi più problemi no, di capienza del laboratorio ma nelle prime settimane sì eh? quindi almeno nelle prime due o tre settimane cercate di rimanere dentro la squadra che vi è stata assegnata ok? Eh, ok, le video lezioni già sapete cosa sono direi no? perché altri, sicuramente il primo anno poi non so se il secondo anno avete anche qualche corso video registrato. Eh, normalmente eh, vengono pubblicate entro 24 ore 48 ore, quindi quelle del lunedì mattina entro normalmente il martedì mattina dovrebbero essere disponibili chiaramente quella lezione del martedì alle, alle, che finisce alle 19 non sarà pronta per il mercoledì mattina alle 8.30, quindi cercheremo di fare in modo che il martedì non vengano mai raccontati argomenti troppo critici per il laboratorio che si tiene 12 ore dopo in pratica eh, visto che abbiamo questo strumento della registrazione ci possono essere sempre problemi tecnici come è successo questa mattina allora io spero che non debba succedere spero che diciamo, in qualche modo abbiamo un livello di ridondanza sufficiente per poter sempre fare la lezione però non è escluso che a volte magari cioè, si spacca qualcosa e la lezione debba essere rimandata no? quindi se abbiamo garantito che il corso è videoregistrato non ci può essere una lezione singola che per qualche problema non è stata registrata e quindi a volte potrebbe succedere, non è quasi mai successo però in teoria potrebbe succedere di dire guarda la lezione adesso salta purtroppo la ricopriamo in un'altra data spero di no. ok veniamo al pratico dal lato pratico vi dicevo tutto il materiale lo trovate su questo corso che è qua che è una, su, questo corso, su questo sito, su questa pagina che è divisa in una serie di sezioni, eh, vabbè, informazioni, la, la prima pagina semplicemente contiene degli avvisi, eventualmente dovessimo, diciamo, avvisi tipo lezione spostata, oppure soprattutto poi sugli esami, quando sarà, quando sarà epoca d'esami dovremo dividere l'esame in più turni, vi daremo gli orari, indicazioni pratiche di questo genere. Quasi sempre questi avvisi ve li mandiamo anche via mail o via sms direttamente sul vostro account, soprattutto se sono importanti o urgenti. Poi la, la parte informazioni è, racconta essenzialmente l'iperriassunto della, della lezione di oggi, compresi le slide di oggi, le regole d'esame che però avremo modo di diciamo così, studiare insieme più avanti, l'orario e poi dei testi parleremo tra un attimo. La parte programma non vi interessa, perché di fatto è il copia e incolla di ciò che c'è sul portale della didattica, quindi è troppo tardi ormai per voi, se volete evitare il corso, ehm, è qua semplicemente per i motori di ricerca. Eh, la parte materiale invece è quella su cui si lavorerà di più. La parte materiale contiene i lucidi delle lezioni, quindi anche le slide che sto usando adesso, quelle che useremo nell'ora successive e così via, eh, i, i link ai testi di laboratorio, e poi qui c'è una sezione dataset in cui ci sono, ogni tanto ne aggiungiamo, dei database su cui faremo gli esercizi, su cui fare le, le varie esercizioni, i vari laboratori, i vari esami, eccetera. Quindi sono quasi sempre degli SQL da importare, da utilizzare. E poi c'è questa sezione di cui ci, ci occupiamo tra un attimo del software necessario, cioè i vari programmi che dobbiamo usare durante il corso ma eh, diciamo, la parte, mentre la parte sotto diciamo così, è statica, eh, la parte luci delle lezioni e laboratorio sono quelle che via via ci accompagneranno, no? cresceranno con noi nell'anno. La parte esame contiene essenzialmente i testi, tutti i testi d'esame che abbiamo dato in passato, qua e là a volte ci sono delle soluzioni, non, non, sono ancora, non ci sono per tutti sistematicamente ma... Eh, quindi avete il testo e quindi potete, più avanti no? potremmo giocare a rifare i testi d'esame eh, e poi l'altra la pa parte utile è quello che è chiamato registro dove c'è il registro delle lezioni dove cerchiamo, di solito cerchiamo di farlo almeno con una settimana di anticipo di indicare gli argomenti che tratteremo nelle varie lezioni eh, questo link qua materiale in realtà è un doppione di ciò che c'è già nella sezione materiale le slide: solo che nella sezione materiale le slide di lezione sono organizzate per argomenti, mentre invece nel registro sono organizzate per data, quindi eh, in quel giorno sono state usate quelle, quelle diapositive, quindi se uno ha perso la lezione sa so che cosa andare a vedere e, e poi più, più avanti metteremo il link ai video che sono pubblicati solo per facilità di consultazione, se no ve li trovate facendo il giro dal portale. Così per laboratorio metteremo il link al testo, poi più tardi metteremo il link alle soluzioni e così via. Quindi è una visione, mentre sotto materiale c'è una visione logica per argomenti, sotto registro c'è una visione cronologica, mh? delle stesse informazioni essenzialmente. E quindi lavoriamo, diciamo così, su questo sito. Eh, contemporaneamente, in parallelo, su questo sito ci saranno le, le slide, ci saranno le informazioni, ma non, non c'è il codice. Mh? Il codice dei progetti, degli esercizi, eccetera, lo troveremo invece su quest'altro sito, github.com, in questa cartella TDP 2017. Eh, vedete che è già comparso un laboratorio 1, non, non abbiamo ancora pubblicato sul sito perché è ancora eh, da rivedere, però da qua impareremo poi, ah, in parte già con indicazioni che ci saranno in laboratorio mercoledì, e in parte cioè, faremo poi una lezione con più calma la settimana prossima, per mettervi in grado di usare questo strumento, mm, un po' meglio anche non solamente per scaricare ma anche poi per mh, caricare e, e gestire i vostri progetti. Quindi come vi avevo scritto nella mail di venerdì eh, conviene che vi creiate un account su questo, su questo sito github.com eh, in modo che poi possiate lavorare e caricare i vostri progetti man mano che lavorate. Eh, non entro nel dettaglio adesso perché lo faremo nella lezione dedicata appunto a Git. Um, ok, queste sono informazioni che in parte abbiamo già citato, in parte c'erano già nella mail, quindi i prerequisiti principali sono programmazione oggetti e base di dati. Eh, io so che c'è er una parte di voi che per qualche motivo non ha potuto voluto seguire o studiare o superare o non c'era il carico o non, non ha dato l'esame, non mi interessa di programmazione oggetti. Quello che a me serve eh, è il secondo punto, una buona preparazione della programmazione Java. Quindi, se non ne sapete nulla vi perderete già subito, no? appena cominciamo a fare un esercizio vi conviene, diciamo così. È possibile, è già successo altri anni, no? recuperare in parallelo ehm, se eh, alcuni argomenti principali. Li riprenderemo abbastanza da zero perché li riprenderemo in un'ottica diversa, quindi non come si chiama quel metodo ma a che cosa serve, eh? dove lo uso, in quale contesto. Eh, però essenzialmente questo è il prerequisito principale e poi a un certo punto in avanti useremo le basi di dati cosa ci serve nel corso di basi di dati? ci serve fare le interrogazioni essenzialmente cioè le basi di dati, i dataset di fatto li abbiamo già però dobbiamo essere in grado di interrogarli eh, fare delle select in modo un pochino ginnico no? eh, normalmente il tipo di interrogazione che dobbiamo fare da un programma sono non sono così complicate come quelle che avevate all'esame di base di dati. No? Sono più semplici, però eh, diciamo così: sì, sì, sì, sì, sì, diamo per scontato no? che le sappiamo fare. Dopodiché, i materiali di studio. Allora, qui non ci sono tonnellate di libri e slides, servono due ingredienti principali che sono indicati qua. Un computer è ovviamente l'altro ingrediente organico che è il cervello, eh, questo corso si studia e si passa mettendosi davanti al computer provando a risolvere, spaccandosi il cervello, provando a risolvere gli esercizi, mm? ragionandoci e alla fine capendo come si fa. Mm? Questi sono i due ingredienti chiave, quindi non lo potete studiare sui libri, non lo potete studiare sulle slide, non potete dire, ah, io me lo studio solo, ma gli esercizi poi li faccio dopo alla fine. No, no? se no vi perdete, non capite di cosa stiamo parlando. Eh, poi ovviamente ci sono delle informazioni di supporto, ma sono tutte informazioni che abbiamo sulle slide, c'è cioè mezza internet a disposizione e, eh, per poterci aiutare a capire no? o, a, o, a, o a imparare come si fa una certa cosa queste sono informazioni di supporto no? non, non entrano nel loop principale di come si fa a imparare a risolvere i problemi tra l'altro una cosa che non ho detto sia in laboratorio sia all'esame io vi lascio usare internet quindi all'esame se non vi ricordate qualche cosa apri google e la cerchi okay? quindi una delle skill che servono e anche saper cercare, e saper trovare le cose giuste e saper capire cosa trovi. Eh? Proprio per quel parola chiave che ho detto all'inizio, real world software, cioè nel mondo reale, non è che un programmatore quando deve fare un'applicazione deve ricordarsi tutto a memoria. Cioè, se ha un problema, cerca la soluzione. E se trova una soluzione che, su cui qualcun altro ha già lavorato, ha già trovato una buona soluzione, perché non deve usarla? No, no, me lo ricostruisco da zero a memoria. Non ha senso, ok? Quindi proviamo a metterci in un contesto il più vicino possibile al vero mondo no, degli sviluppatori. E quindi a disposizione di tutte le risorse. Attenzione che devi, devi trovare, io ho visto così come aneddoto, persone all'esame sulle due ore, perdere un'ora, magari a cercare di risolvere un problema, eh, che scrivendo la cosa giusta, le tre parole giuste dentro Google, trovi come, la, la, la, la soluzione la trovi come primo risultato. Quindi... O non eri capace di cercare, oppure non ti è venuto in mente di cercare, oppure non avevi neanche ancora capito bene di che cosa avevi bisogno. Questo è il problema vero, cioè, capire cosa ci serve. Una volta che hai capito cosa serve, è facile cercarlo è facile capire se ciò che trovi fa il caso tuo. Quindi, anche in laboratorio, negli esercizi di laboratorio, cercate di usare questo. Se non sapete una cosa, sì, non andate a cercare sulle slide, non andate a cercare su internet. Stack Overflow di solito ci sono delle buone soluzioni ma non solamente sul, sul sito di, di, di, di java no? che ci sono tutti i Java doc, impareremo a leggere i javadoc dei metodi cioè non è da, non devo andare a, per, per capire come si usa una classe e come si chiama un metodo non devo andare a cercare la versione semplificata del riassunto del bignami che ho trovato sulle slide perché non mi darà mai tutto ciò che mi serve devo imparare a leggere la documentazione ufficiale quindi molto del lavoro che dobbiamo fare sarà questo, imparare a trovare le informazioni che ci sono No? imparare a sapere cosa mi serve e a trovarlo um, mi scappa di mente un'altra cosa che voglio dire va bene ok al netto di questo dicevo il materiale a disposizione c'è eh, sia i pdf che i link che i, che i video eccetera se qualcuno è diciamo così, interessato in più ad avere qualche eh, testo di supporto eh, io ho identificato questi come testi che grossomodo coprono bene la loro parte, però nessuno di questi copre, veste bene, diciamo così, l'approccio che diamo in questo corso. Sono tutti testi tecnologici, ti insegnano JavaFX, ti insegnano gli algoritmi, ti insegnano, eccetera, il linguaggio, eccetera, eccetera. E quindi eh, sono tasselli che magari possono servire per voi. Come, diciamo così, come studio personale, ma non coprono bene il programma del corso. Il programma del corso, ve l'ho già detto prima, quello che serve è il cervello no? e il laboratorio. Um, questo qua, Adverse Java, è il testo che potrei consigliare a chi ha bisogno di recuperare Java. Quindi non ha fatto programmazione oggetti, o l'ha fatto male, oppure l'ha fatto bene, e non si ricorda più niente, no? o qualche variante di questi temi. Questo è un testo molto... Tutti questi testi di questo editore, con, cioè della collana At First, sono molto pratici, molto eh, non, non convenzionali direi, eh, come, come, come stile di scrittura. Quindi non è il classico testo noioso, eccetera, e, eh, è facile da leggere, ma tutto sommato poi le cose comunque le spiega lo stesso. No? Quindi, eh, tra l'altro sul sito c'è una sezione FAC che non vi ho fatto vedere prima dove c'è proprio una domandina che dice come faccio se non ho fatto il corso di programmazione oggetti allora io vi indico i capitoli di questo libro da studiarvi quindi se qualcuno è indietro può, andare, può fare questa operazione qua sui design pattern qualcosa faremo, non, non con tutti quelli classici ma a un certo punto cosa è un design pattern? è una soluzione nota a un problema ricorrente quindi anziché inventarci le soluzioni ogni volta e impareremo che ci sono dei metodi risolutivi no, più o meno generali da applicare, che usano i costrutti della programmazione oggetti ma poi li combinano in un modo eh, opportuno, specifico per quel problema, però mh, anche qua estrarrò dei pezzettini quando ci serviranno, non sarà uno studio completo di questo libro. Ecco la cosa eh, utile di questo editore Origli che ha molti testi, diciamo, sicuramente l'avete già visto, molti testi informatici sono eh, di, di questo editore, eh, c'è un meccanismo per cui potete scaricare l'ebook, quindi la versione elettronica legalmente, comprarla, a qualcosa tipo 4,99 dollari. No? Perché lui ti permette di scaricare a 5 dollari, diciamo, la versione elettronica di un libro che tu abbia già in cartaceo no? qui c'è non ce l'ho in cartaceo però lui ti chiede di indicare l'ISBN dei libri che hai in cartaceo e dici io questo ce l'ho e allora ti, ti abilita no? la possibilità di scaricare l'elettronico solo a 5 dollari quindi con questo giochino che però conoscono anche loro ovviamente no? è possibile comprare la versione cioè, ufficiale, legale di quel libro quindi le pub, il pdf, in tutti i formati di che, che volete, non protetti eh, a 5 dollari quindi fa, fa ridere eh, semplicemente dicendo che voi avete già la copia cartacea eh, quindi lo consiglio certo piuttosto di andare a trovare una copia in giro che chissà come è fatta poi mancano dei pezzi eh, non, su questo editore io uso sempre questo, questo trucco eh, okay. strumenti quindi oltre ai libri che cosa usiamo? Allora, noi abbiamo un ambiente di sviluppo che è Java e quindi usiamo Eclipse come piattaforma di sviluppo. Ce ne sono tre grosse piattaforme di sviluppo in Java, Eclipse, NetBeans che è quella della Oracle e IntelliJ IDEA che è di un altro, un altro un programma a pagamento, quest'ultimo, di un'azienda che si chiama JetBrains, ma che eh, per scopi didattici, quindi, se voi vi registrate con la vostra mail del Politecnico, vi dà la, diciamo così, la mh, è, è gratuito, c'è un'offerta per cui per scopi didattici è gratuito. Come ma noi continuiamo a usare Eclipse perché l'avete usato nei, negli anni nei corsi precedenti, quindi non ha senso cambiare, visto che tra l'altro si somigliano abbastanza. Eh, a, sopra Eclipse aggiungiamo due pezzettini che sono eh, uno, un plugin di Eclipse che si chiama EFX Clips per, per aiutarci a creare progetti JavaFX, JavaFX che è l'interfaccia grafica che useremo e l'altro un programmino che si chiama Scene Builder che però non è parte di Eclipse, è un programma a parte che è un editor grafico di interfacce praticamente mm? adesso lo, lo, lo vedremo eh, subito dopo l'intervallo questo è l'ambiente di sviluppo principale Dopodiché a un certo punto, quindi dopo le prime quattro settimane, inizieremo a usare anche i database e quindi ci servirà un database installato sul nostro computer. Allora come database installiamo MySQL oppure oramai si usano tutti MariaDB che è più efficiente che è una, un fork, una nuova versione di, di MySQL, poi vi racconto la storia di come è litigato se volete e, e quindi bisognerà installare sul vostro computer anche lì un database SQL. O installate direttamente MariaDB oppure installate XAMP, che è lo stesso prodotto che userete nel corso di eh, come si chiama, programmazione web, eh, reti di calcolatori e applicazioni web, quello di, di, di LIOI no? che avete in parallelo. XAMP ha al suo interno anche PHP, Apache, eccetera, cose varie, ma ha anche un database che servirà, ci servirà, vi servirà per fare applicazioni web, ovviamente. e Quindi in quel caso basta installare questo e lo usate in entrambi i corsi. E poi useremo un programmino che si chiama IDSQL, che è un'interfaccia grafica al database, cioè per scrivere le query, non semplicemente nella finestra di linea di comando, ma un'interfaccia grafica che ti permette di vedere eh, le tabelle del database, ordinarle, fare le query, eccetera, eccetera, quindi scrivere il codice SQL e poi una serie di librerie java che ci serviranno per gestire strutture dati più complesse, via via, che ne avremo bisogno, ma diciamo, ah, guarda c'è quella libreria che funziona bene usiamola, quindi impariamo anche a usare, non costruisci tutto da zero ma usare librerie già pronte. Eh, dal punto di vista pratico tutti questi tool sono elencati qua col link al, dove Con il link a dove scaricarli, quindi vabbè, sicuramente avete bisogno del JDK della Java, no? la, il kit di sviluppo della Java, l'ultima versione Java 8, una versione recente della Java 8. L'ultima, questi giorni, se non è uscita una stanotte, l'ultima è la 121. Quindi installatela sul vostro computer. In laboratorio, ovviamente, queste cose ci sono già. però eh, L'ultima versione di Eclipse, adesso è, da un anno a questa parte è un po' cambiato il meccanismo di funzionamento di Eclipse. Per cui, quando voi andate sulla pagina di scaricamento, di Eclipse, vi fa scaricare un piccolo programmino, qua, quando fai Get Eclipse Neon, ti fa scaricare un piccolo programmino che a sua volta scarica il grosso di Eclipse. E tra l'altro questo programmino qua è un installer che, ti, che poi ci pensa lui a tenere aggiornata la versione di Eclipse. Quindi un pochino... Uh, più complesso il passaggio della prima installazione, perché installi questo, lo lanci e lui a sua volta scarica e installa il grosso di Eclipse, ma una volta fatto si mantiene aggiornato da solo. Uh, come Eclipse, avete l'ultima versione che c'è, basta per questo corso. Basta la Eclipse for Java Developers, la versione più semplice di Eclipse. Eh, alcuni so che hanno anche la Java E, in laboratorio c'è la Java Enterprise Edition eh, che serve per sviluppare anche altre applicazioni. In, applicazioni web in Java a noi non servono, ma va bene lo stesso, è semplicemente ha delle parti in più questa, questo modo. quindi se già avete questo o se in laboratorio c'è questo non, non cambia nulla, per quanto ci interessa non cambia nulla. Mentre invece ciò che serve è all'interno di Eclipse installare questo plugin che si chiama EFX Clips. Come, si sa, come si fa? si um, installa direttamente dall'interno di Eclipse adesso lo lancio per farvi vedere dov'è da quella componente che si chiama marketplace di Eclipse quindi se avete installato una versione di Eclipse recente vai via tu qua e Ci interessa, e qua andate nel menu help c'è una voce marketplace. Ok, se andate nel marketplace, vi dà tutta una serie di plugin di aggiunte no? che potete mettere. Se voi cercate JavaFX, tra i vari plugin che trovate ce n'è uno che si chiama EFX Clips. A questo punto basta cliccare su Install, ovviamente l'avevo già installato, quindi mi dice che è già installato, e aggiunge questo plugin a, a Eclipse. Crea un nuovo tipo di progetto che useremo, eh, già, eh, ci dà un paio di, di, di, di, di progetti predefiniti con cui possiamo sviluppare le nostre applicazioni. Quindi rispetto ad Eclipse che se avete già installato ma non avete nulla da fare se non aggiornarla, bisogna solamente aggiungere questo plugin. E Oltre a questo, un altro software, questo SynBuilder, che ci serve per, come editor grafico dell'interfaccia. Si scarica da questo sito che è indicato qua nel link. Questo è, questo è il tipo di editor e qui si va su download e ti permette di installare l'ultima versione che è la 8.3. questo ha un difetto, un difetto, no, va bene fate attenzione quando lo installate perché se lo scaricate, lo installate normalmente sotto Windows lui si va a installare sotto C, utenti, il vostro utente poi una cartella nascosta che si chiama AppData e dentro questa c'è SimBuilder eccetera eccetera e voi dite che me frega e eh, te ne frega perché poi dentro Eclipse devi dirgli dove si trova questo eseguibile e essendo dentro una cartella nascosta se non sai dov'è magari ci perdi mezz'ora perché non riesci a capire dov'è Um, quindi o vi ricordate di questo fate attenzione e quindi quando i, in Eclipse dovete indicare dove si trova questo scene builder lo fate oppure la soluzione migliore è, è quando lo installate installarlo con i permessi di amministratore sotto Windows quindi quando c'è l'installer che scaricate qua anziché fare doppio, doppio clic semplicemente che lo installa nella vostra cartella utenti fate tasto destro, esegui come amministratore e allora a quel punto se lo eseguite come amministratore vi chiede dove vuoi installarlo e una delle scelte ovviamente è sotto program files no? Allora in quel caso se è sotto program files ovviamente deve avere permesso all'amministratore amministratore per poterlo installare lì va bene ma poi è più facile da trovare essenzialmente più facile da trovare no? quindi io consiglio questa seconda strada se vi ricordate la prima installazione installarlo come amministratore e dopo l'ultimo passaggio è di dire Eclipse dove l'avete installato quindi nelle preferenze di Eclipse c'è una voce JavaFX, ovviamente questa voce compare solo dopo che avete installato FX Clips, il plugin che ha una sola opzione di fatto dove si, tra dove si trova l'eseguibile di SimBuilder in modo che così anche Eclipse lo sa trovare questo è un pochino no, i passaggi di installazione che ci servono in questo momento per ora non abbiamo ancora bisogno del database quindi ci bastano solamente questi tre ingredienti Eclipse, il plugin AFX Clips e lo sim builder installati, configurati e collegati uno all'altro. Più avanti, come dicevo, ci preoccuperemo poi di installare anche il database e collegarci. Ehm, no, lasciamo quella questa è vecchia. Non è. Ok, due parole ancora sull'esame. Poi ovviamente ci torneremo più avanti, ma è bene saperlo fin dall'inizio. L'esame sarà un esercizio di programmazione di due ore in laboratorio. Quindi vi daremo un testo di un esercizio, vi daremo già un progetto eh, Eclipse di partenza, quindi già uno scheletro di programma da cui partire, e voi dovete implementare il resto. Del, eh, del programma, no? è diverso rispetto a quanto facevate la programmazione oggetti dove lo scheletro che vi davano era già, aveva già le classi e voi dovevate inserire i metodi giusti nel punto giusto no? quindi era già un esercizio più tecnico, più specifico invece qua, quali classi usare, come usarle lo dovete decidere voi no? Vi diamo lo scheletro che contiene essenzialmente le parti noiose, meccaniche per evitare lì di dover perdere tempo, a fare copia e incolla eh, o definire vabbè, le, i, i, le singole colonne del database, eccetera. No? Quindi vi diamo qualche cosa per permettere di ripartire senza perdere troppo tempo. Ma poi la parte di logica del programma, strutture dati e logica è vuota, no? ve la dovete pensare voi. Eh, da svolgersi su sui PC del laboratorio, l'app e durante l'esame, come vi ho detto, avete accesso libero a internet, al materiale, tutto quello che volete. Uh, io vi lascio quando entrate il tempo per copiarvi sul pc se avete, se, se avete i vostri progetti che vi siete fatti se avete dei del codici d'esempio, se avete del materiale potete copiarlo tranquillamente sul pc e, e poi se serve usarlo uh, di solito non serve però vi dà sicurezza o farsi sicurezza e, e l'esame è composto di due domande cioè l'esercizio da svolgere è fatto su due livelli punto 1 e punto 2 con scarsa fantasia li abbiamo chiamati così allora il punto 1 è il livello di partenza nel punto 1 vi si chiede di fare certe funzionalità relativamente semplici tipicamente leggere i dati dal database fare una minima elaborazione creare un grafo a volte e stampare dei valori questo, eh, questo livello questo punto 1 viene corretto direttamente in aula quindi alla fine dell'esame, faccio, faccio l'appello, faccio entrare, vi do di solito 20 minuti per sistemarvi, vedere se funziona tutto, se eclips, ti carichi i tuoi progetti, provi a caricare, provi a vedere se funziona, eccetera, eccetera. Dopo 20 minuti parte l'esame, due ore lavorate. Alla fine delle due ore vi faccio uscire e poi rientrate uno a uno, in realtà 3 a 3 perché siamo tre docenti, quindi possiamo andare in parallelo, e eh, vi chiediamo di eseguire il programma. Quindi insieme apriamo il programma e lo facciamo funzionare. Uh, se funziona cioè per quanto riguarda ciò che era richiesto nel punto 1 se funziona vi diamo già subito un voto minimo se funziona perfettamente il voto minimo è intorno al 20-21 dipende poi dalla difficoltà del, del singolo appello se c'è qualche piccola imperfezione questo voto può scendere chiaramente 21-20-19-18 se scende solo 18 ovviamente l'esame non è superato se Funziona il punto 1, allora avete già la certezza che il vostro esame è sufficiente. Cioè avete già quel voto. Poi noi in quel caso cosa facciamo? Ci prendiamo il progetto, cioè ce lo consegnate, e noi andiamo a vedere, a valutare il punto 2. Cioè ciò che è richiesto, il punto 2 normalmente ha la parte più algoritmica, più difficile, di complessità, eh, e non presumiamo che uno riesca a fare tutto perfetto nel punto 2 all'interno delle due ore. Quindi andiamo a vedere come se fosse quasi un compito su carta, cioè andiamo a vedere il ragionamento che hai fatto, fin dove sei arrivato, se ci sono degli errori, come l'hai impostato, eccetera. Mentre sul punto 1 pretendiamo che sia perfetto, perché è semplice, e quindi deve funzionare, punto, se no l'esame non è superato, sul punto 2 andiamo a valutarlo nel merito. Quindi questa doppia valutazione ha, parlando anche con del i studenti dell'anno scorso, un grosso vantaggio è che voi uscite da lì sapendo già se l'esame è superato o no e soprattutto parlando di un esame che si tiene a giugno o luglio dell'ultimo anno quando voi poi dovete scrivere la magistrale, cioè avete il tirocinio che finisce cose di questo genere eh, sapere il giorno stesso se l'hai superato o no poi magari non sai ancora il voto perché hai iniziato a fare punto 2, sei solo arrivato a metà quindi non sai se prenderai 24, 22, 26 però sai che l'hai superato e, e questo, quindi questo meccanismo qua no? eh, ci aiuta e vi aiuta a conoscere il grado prima e organizzarvi un pochino meglio la vostra fine della laurea eh, di primo livello. Un, un grido di, lo, di dolore mio che non viene mai ascoltato è non preparatevi per superare il punto 1. Questo ragionamento qua, che viene, cioè queste regole d'esame che sono fatte per venirvi incontro, per darvi un feedback immediato, funziona o non funziona, se funziona se è promosso, eh, è un'arma a doppio taglio perché poi ci sono persone, non voi, eh, ma in passato alcuni, eh, che hanno detto ma a me che me frega, tanto è l'ultimo esame, studio solamente questa parte qua. Quindi tutti gli argomenti da metà corso in avanti non mi interessano più. Perché tanto sono nel punto 2, nel punto 1 non ci saranno mai. È, è vero, cosa succede? Succede che ci sono persone che si preparano per arrivare al minimo. Allora, qualunque cosa vada storta se il tuo massimo è 18-19 e qualunque cosa vada storta vai fine sotto soglia. Per cui eh, il mio consiglio è: voi puntate al 30, poi se va male. <ride> Dal 30 in giù c'è tempo di scendere okay? senza farsi male ma se puntate al 18 e eh, ma ha dato un'eccezione qua non mi sono accorto, è una cosa minima ho capito ma se il, il minimo, se, se il tuo voto massimo era 18 e tu hai sbagliato qualche cosa per forza non sei sufficiente no? quindi va contro il vostro interesse pre, pre, eh, prepararvi solamente per questo primo punto hm? poi ovviamente quando andremo avanti, vedremo gli argomenti si capirà la differenza Ok, poi nel dettaglio, questo è l'algoritmo che vedremo poi insieme di come si svolge l'esame, ma il, oggi che è la prima lezione non ci interessa. Vabbè, qui ci sono alcuni grafici che avete già visto, l'unica cosa che voglio rilevare di questi grafici è che c'è un netto 10% in più di probabilità di superare l'esame per chi lo dà subito. Che vuol dire, io lo leggo così, seguire il corso, nel senso di fare i laboratori, che poi li fai all'app oppure te lo fai a casa tua perché sei più comodo, perché tanto il testo c'è, la soluzione ci sarà, eccetera, poi se hai bisogno di domande vieni in laboratorio a fare domande, questo è un dettaglio. Però chi riesce a, da, a sostenere l'esame entro l'anno, quindi vuol dire che ha seguito il corso e non lo studia poi l'anno dopo, ha un 10% in più di probabilità di, di, di, possibilità di, di passare. No? Quindi poi consiglio mio è quello di cercare di seguirlo e sfruttarlo le regole d'esame purtroppo si vedono nella distribuzione dei voti che è tutto tranne che è una gaussiana no? e, anzi il contrario perché c'è la distribuzione tra il 18 e il 21 no? di chi come vi dicevo ha fatto solamente il primo punto e puntava a quello e poi ci sono dei voti di solito belli per chi prova a fare il resto con una certa per un certo numero di persone, no? per carità, questo qui, se questi sono 12, quest la somma di questi dal 22 al 29 è di più, no? quindi c'è una certa fetta di persone che ha dei voti intermedi perché magari ha cominciato a fare quello che chiamate punto 2, però non è riuscito ad arrivare fino alla fine. Hm? Eh, a me non piace questo, a me piacerebbe che questa parte qua sia più cicciona, forse più cicciona e questa parte qua fosse molto più magra, no? eh, però questo dipende da voi. Hm? Ovviamente piacerebbe che fossero tutti qua sul 30, ma questo purtroppo non sembra possibile. Ok, questo è un pochino è lo scenario generale sul corso. Se avete bisogno di noi durante il corso, o anche dopo, perché poi durante il corso normalmente ci si vede tre giorni alla settimana, quindi se c'è bisogno di chiedere qualcosa è più facile, eh, questi sono i riferimenti a cui potete trovare i tre docenti di questo corso. Poi li conoscerete via via, Già Andrea domani pomeriggio e Alberto mercoledì mattina. Um, domande? Allora, se non ci sono domande, cominciamo dieci minuti, prima di fare la pausa, a conoscere l'ambiente in cui programmeremo per tutto il corso. E questo ambiente è Javafx. Javafx è una libreria grafica che è stata introdotta da, da Oracle eh, parecchi anni fa, ormai sono 4-5 anni fa, non è famosa, non è diffusa come le librerie eh, diciamo così più, più, più diffuse precedenti ma è eh, molto più diciamo, moderna come impostazione, come utilizzo, tra l'altro riprende molte cose della programmazione web come concetti, come impostazioni e tutto sommato lo, lo, lo trovo un buon compromesso perché è facile da, da, da imparare crea delle applicazioni relativamente gradevoli, moderne mh? e quindi eh, anche se non è la più usata al mondo, o non ancora perlomeno, la Oracle sta cercando di spingere, ma fatica in qualche modo a, a, a allargarsi no? un, un nuovo toolkit, una nuova libreria. Eh, sta cominciando a diffondersi. Allora, eh, qui noi abbiamo usato in questo corso, abbiamo scelto in questo corso di usare questo toolkit. Come, come è fatto? Quali sono i concetti principali? Adesso come prima lezione, ho finito Eclipse qua, creeremo un'applicazione molto scema fatta così. Io adesso la creiamo da zero, io ve la faccio vedere funzionante e poi cercheremo di capire come costruirla. Questa è l'applicazione che ho chiamato conta lettere, questa è la finestrella del nostro programma in cui devo scrivere una parola, ad esempio lunedì, E se schiaccio il bottone conta, sotto mi dice che la parola lunedì è lunga 6 caratteri. Fatta hm? scienza. Questo è il nostro primo programma, ci arriveremo. No? Ovviamente mh, devo fare attenzione perché cosa succede se non scrivo nulla, oppure scrivo più di una parola. Ovviamente dovrà andare, il programma dovrà gestire no, dei casi particolari, degli errori. È una finestra, quindi questa finestra si può ridimensionare o oh, non tanto bene, purtroppo, lasciare dei buchi sotto. Eh, posso qui qua dentro fare copia e incolla, non c'è problema no? come in tutte le applicazioni, cioè ci dà già una serie di caratteristiche di base che ci aspettiamo da qualunque programma grafico, da qualunque. e questo se lo dà già la libreria noi dobbiamo semplicemente imparare a metterci dentro dentro questa finestra gli elementi giusti noi abbiamo un contenitore che è una finestra che contiene delle cose contiene un testo qua, contiene un bottone contiene una casella di testo contiene una casella di testo più grande quindi l'applicazione è fatta di elementi grafici e e sono facili e di un comportamento associato a questi elementi. Comportamento che alcune volte è predefinito, cioè quando sono, seleziono il testo e schiaccio cancella, il testo si cancella. Questo lo fa lui da solo. È il, il blocco di testo che sa comportarsi così. Quindi ogni elemento grafico ha una serie di comportamenti predefiniti, suoi, nativi a cui io non devo pensare ci pensa alla libreria grafica ma poi ho una serie di comportamenti che ho programmato io cioè quando, quando io col mouse passo sul bottone conta vedete che cambia un po' colore no? si evidenzia quando lo lo premo cambia ancora colore viene il bordo eccetera questi sono comportamenti suoi ma poi quando l'ho cliccato il fatto che lui scriva deve inserire una parola invece ovviamente non può essere un comportamento predefinito, perché dipende da che cosa deve fare ogni applicazione. Quindi, in questa applicazione grafica ci sono elementi grafici. Ciascun elemento grafico ha un suo comportamento, ma io posso arricchire questi comportamenti con del mio codice. Che gli faccia fare, che faccia fare all'applicazione ciò che serve a me. Quindi, questa è un pochino la filosofia vado a capire quali sono le azioni dell'utente che devo intercettare per poter fare qualcosa che sia coerente con la logica dell'applicazione. Allora, per arrivare qui, dobbiamo un attimo capire i vari pezzettini, i vari ingredienti. Allora, questa è una finestra. Questa finestra, dal punto di vista della programmazione, quindi ciò che diciamo da adesso in avanti sono i nomi delle classi della libreria JavaFX che ci permette di creare queste finestre. Questa finestra è composta di tre parti, di tre tipi di oggetti, che sono elencate qua. Uno stage, una scena e dei nodi. Allora, stage e scena se li togliamo dai piedi molto rapidamente, perché di fatto nel tipo di applicazione che abbiamo noi saranno ridotte al minimo, cioè uno stage e una scena. Lo stage corrisponde alla finestra che contiene l'applicazione la scena corrisponde al contenuto di questa finestra quindi immaginatevi un po' che lo stage sia tutta questa finestra qua quella che possiamo ridimensionare, la finestra di windows o di mac se guardate il mac questo viene rappresentata dall'oggetto stage stage eh, usa una terminologia teatrale no? il palcoscenico, il palcoscenico è la finestra e lo spettacolo che va in scena dentro questo palcoscenico è appunto la scena, la scena è il contenuto della finestra, quindi ciò che sta dentro la finestra e che cos'è una scena? Beh, una scena è composta da un insieme di nodi i nodi sono questi, questo è un nodo di tipo etichetta, questo è un nodo di tipo campo di testo, questo è un nodo di tipo bottone questo è un altro nodo di tipo etichetta e così via quindi la scena è composta di tanti nodi questi nodi sono di tanti tipi diversi ovviamente impareremo a conoscerli l'insieme dei nodi viene assemblato in una scena e la scena viene collegata a uno stage cioè nel momento in cui aggancio una scena a uno stage rendo visibile l'insieme dei nodi che compone la scena all'interno di una finestra le operazioni di creazione dello stage e della scena sono facili, si fanno una volta per tutte nel main il grosso del lavoro nostro ovviamente è quello di lavorare con i nodi per, per riempire questa finestra col contenuto che interessa a noi ehm, di queste di questa libreria quindi queste classi ci sono due fonti essenziali di riferimento dove trovate l'informazione che serve la documentazione Questa è quella, a questo link quindi teniamola sempre ovviamente la documentazione di riferimento mm, non si impara a memoria dalla A alla Z no? è lì di riferimento quando serve però teniamola presente quando cerchiamo qualcosa il primo luogo in cui andare a cercare è nell'API opportuna quindi il primo è quello ufficiale della Oracle quindi è teoria qua dove ci sono nella libreria JavaFX tutti i package e all'interno di package tutte le classi o di queste ovviamente noi dovremmo conoscerne probabilmente solamente una decina no, no. è abbastanza grande, ampia questa libreria ma non ci serve tutto però se ci serve qualcosa è qua su JavaFX e vedete che tutte le classi stanno all'interno di package che iniziano con JavaFX.qualcosa quindi non è Java ma JavaFX e poi eh, da poco c'è un tizio che si è preso di tanta pazienza e ha costruito dei diagrammi delle classi di tutto Java 8 ma in particolare anche di JavaFX quindi se vogliamo vedere ma attenzione non mi ricordo bene come sono fatti eh, come la classe scena allora lui fa vedere che la classe scena magari è composta dai nodi e i nodi hanno queste proprietà eccetera eccetera e quindi ce lo fa, ce lo fa vedere in modo navigabile grafico ad esempio poi lo vedremo tra un attimo, l'insieme dei nodi che ci possono essere all'interno di una scena. Qui ci sono dei diagrammi che ti fa, ci fanno vedere sia il diagramma di, di ereditarietà eh, sia poi le proprietà dei singoli nodi. Quindi questi due siti sono utili come riferimento quando vogliamo capire cosa fa un certo nodo, in che relazione è messo con gli altri e così via, quali sono i metodi utilizzabili eccetera. Quindi, dicevamo, una scena contiene dei nodi e quali sono questi nodi che ci posso mettere dentro questa scena? Eh, ho una famiglia molto ampia di nodi di, eh, disponibile, io qua ho eh, riportato in questo albero i più importanti ovviamente non si legge, si capisce solo che sono tanti e si capisce che ci sono alcune gerarchie questo nodo qua si chiama parent parent come genitore un nodo parente significa che può contenere altri nodi al suo interno e poi ci sono invece gli altri nodi che sono sotto control che sono i controlli i bottoni le caselle di testo eh, la, casella, la casellina di spunta il menu discesa, discesa, eccetera eccetera tutti gli elementi a cui siamo abituati quindi alla fine il ehm, pardon, il grosso avanti per, il grosso dei nodi sono divisi in due grosse famiglie i Pannelli, che sono un tipo di parent, si chiamano pane, che sono dei contenitori. Sono contenitori di vari tipi. Cos'è un contenitore? È qualcosa che ci permette di organizzare il layout degli altri nodi. Cioè io voglio, esempio semplice, che parola, la casella di testo e il bottone siano in fila, sulla stessa riga. Allora li metto in un contenitore che li allinea orizzontalmente. Il contenitore che li allinea orizzontalmente si chiama HBOX. H sta per orizzontale, box sta per scatola. In scatola mi questi controlli in modo orizzontale. Se io invece voglio impilare le cose una sotto l'altra, come ad esempio questa riga qua e questa casella di testo grande, sopra i bottoni, sotto, allora li impilo in verticale. Allora metterò questi due elementi all'interno di una VBOX. Vertical box, che è questo nodo qua. <coughs> e così via. I pannelli ci danno, sono nodi invisibili, che però organizzano la disposizione, il layout, degli altri nodi. Decidono come gli altri nodi sono organizzati visivamente. E poi ci sono i controlli, che sono i singoli elementi. Quindi qua sono tanti perché effettivamente come elementi di interfaccia grafica eh, ce ne sono tanti possibili. Eh, poi li, li vediamo, tutti questi controlli, tutti questi pannelli li possiamo vedere nel nostro sim builder dove a sinistra c'è l'elenco nel menu di sinistra poi dopo intervallo impariamo a darlo, nel menu di sinistra ci sono l'elenco di tutti i nodi che possiamo utilizzare nelle nostre applicazioni la prima voce di questi nodi sono i contenitori quindi i contenitori sono di vari tipi tra cui dicevamo l'hbox che vi ho citato prima la scatola orizzontale l'impilamento orizzontale, l'impilamento verticale poi ovviamente ci sarà la griglia in cui dispongo gli elementi per righe e colonna e così via ci sarà il modo di disporli in cui c'è un centro principale ci sono degli elementi intorno e così via quindi ci sono dei nodi che ci aiutano a, dispo a definire le regole di posizionamento degli altri nodi e poi ci sono gli altri nodi veri e propri questi controlli il bottone la casella di spunta il menu a discesa eh, l'immagine l'etichetta la barra dei menu la barra di progresso la scroll bar, eccetera, cioè tutti gli elementi, il campo di testo, l'area di testo, una tabella di dati e così via. Quindi noi abbiamo queste due grosse famiglie di contenitori e di controlli combinando i quali eh, riusciamo a costruire le nostre interfacce. A titolo di esempio, ma poi tanto lo ricostruiamo da zero, quel programmino di prima... L'avevo disegnato così, adesso poi purtroppo 1024 non si riesce a ho una finestra che era un cosiddetto border pane che contiene al suo interno un'etichetta con talettere che è il titolo, e poi nella parte centrale contiene una V-Box, un impilamento verticale di due cose. Una è un H-box, un impilamento orizzontale di che cosa? Di un'etichetta, di un campo di testo, di un bottone. E poi sotto questa, un'area di testo, che è qua. Quindi, si tratta di prenderci la mano, noi abbiamo contemporaneamente una vista ad albero, qua sul pannellino di sinistra, di come è strutturata la nostra interfaccia, e a destra abbiamo la vista 2D, no? della del layout risultante che ne salta fuori quindi con questo è molto facile creare e mettere insieme delle interfacce che abbiano già come vi dicevo tutti i comportamenti predefiniti quindi il bottone sa già fare il bottone, la casa di testo sa già fare la casa di testo a questo bisognerà solamente aggiungere il comportamento che ci serve nella nostra applicazione specifica l'ultima nota se qualcuno di voi ha già provato a costruire delle applicazioni grafiche che ne so usando cose tipo visual basic o access, cose di questo genere in cui era abituato a ragionare per pixel ah questo qua lo devo fare largo, 22 pixel devo spostarlo un pixel più su, un pixel più giù ah caspita è tutto storto, devo allinearli eccetera qui non esiste nulla di tutto ciò o meglio, se volete, se volete farvi del male potete c'è l'anchor pane che vi permette di mettere le cose dove volete dando le coordinate ma normalmente non lo usiamo noi usiamo un layout logico, diciamo questo sta dentro questo, questi sono allineati in questo modo e così via. Il calcolo dei pixel, di quanto deve essere largo o stretto, lo facciamo fare a lui. Non dobbiamo impazzire noi a allineare, perché? Anche perché se poi uno allarga la finestra o la stringe, l'interfaccia deve adattarsi e si ricalcolerà con questi nodi contenitori che hanno al loro interno degli algoritmi di ricalcolo, si ricalcolerà le dimensioni in funzione della dimensione della finestra, in funzione della dimensione del font di chi sta usando il vostro programma e così via. Quindi questo ci permetterà di evitare tantissimi casini del posizionamento fine delle interfacce perché abbiamo questi container che fanno il grosso del lavoro per noi. Dobbiamo solo imparare noi a ragionare in modo logico, di contenimento logico, gerarchico e non semplicemente lo metto due pixel più a destra, questa frase qua cerchiamo di non dirla. Okay. Vi ho fatto venire un po' di curiosità, spero, o non lo so, quindi dopo l'intervallo costruiamo insieme questo programma partendo da zero.